Ok, allora, riprendiamo oggi il tema delle simulazioni. Per questa settimana eh, faremo ancora in aula esercizi sulle simulazioni d'eventi, quindi oggi e domani, eh, ci occuperemo di questo, e nel laboratorio di mercoledì e del mercoledì successivo, quindi due, come sempre abbiamo fatto due settimane per ogni macro tema. Eh, dopo questo, quindi dal terzo laboratorio a venire, e dalla settimana prossima, per quanto riguarda l'aula, invece ci concentreremo sugli esercizi di esame, no? sui temi d'esame. Quindi cercheremo di fare in aula un certo numero di temi d'esame, soprattutto quelli che non abbiamo ancora risolto nel passato, quindi sono tendenzialmente quelli più recenti. Mm. e Faremo un certo numero, diciamo compatibilmente col tempo che abbiamo a disposizione, e ehm, analogamente anche in laboratorio vi proporremo degli esercizi che sono strutturati come quelli dell'esame. Le ultime due esercitazioni di laboratorio sono le più importanti, eh, sia perché, come vi dicevo, le svolgeremo come se fosse un esame. Quindi facciamo turno unico, si inizia tutto insieme, vi diamo il testo e voi provate a risolverlo usando i PC del laboratorio, cercando di farlo, diciamo così, in modo più simile possibile, come se fosse il giorno dell'esame vero e proprio ma eh, in quelle ultime due esercitazioni vi daremo due problemi, due esercizi che lavorano, in cui lavorerete su dei dataset nuovi. Quindi ogni anno introduciamo almeno un paio di dataset nuovi, questi dataset con cui lavorerete nelle ultime due esercitazioni saranno ripresi durante gli esami. Ok, questa è una, una modalità che ho già introdotto l'anno scorso, mi sono trovato abbastanza bene perché per, per, perlomeno i dati li conoscete già, ci cioè avete già lavorato. Poi è chiaro che... <ride> In ogni appello vi chiediamo cose diverse, quindi non c'è così nulla da ripetere, però almeno non si perde quel quarto d'ora, venti minuti che serve per orientarsi all'interno di un dataset mai visto. Quindi, eh, queste due esercitazioni le, le faremo in laboratorio e dopodiché diciamo, eh, non solo nella modalità di lavoro, ma anche nel tipo di database su cui lavorare av avrete già avuto modo di esercitarvi prima. Ok, ma questo è solo per eh, prepararci nel, alle settimane che si separano da ad adesso alla fine del corso che è tutto sommato è abbastanza vicina. Ma eh, invece riprendiamo l'esercizio eh, che abbiamo già accennato eh, la settimana scorsa, quello sulla simulazione della eh, sala d'aspetto del, del, del pronto soccorso eh, essenzialmente di un ospedale. E, questa è abbastanza articolata, complessa, eh, perché è la prima volta no, che ci, ci occupiamo o perlomeno eh, dobbiamo rappresentare lo stato del mondo in modo un pochino più articolato, un pochino più complesso. Eh, la simulazione in sé non è un granché, nel senso che degli eventi di persone che entrano vengono elaborati ed escono. La difficoltà sta nel fatto che a me non basta solo tenere traccia di quante persone ci sono nel sistema o quante persone ci sono nel sistema nelle varie fasi, cioè quanti sono adesso nel studio dei dottori, quanti sono in attesa, quanti sono in arrivo, eccetera eccetera. Non mi basta solo avere dei conteggi, come invece negli altri tipi di esercizi che abbiamo fatto, ma mi serve seguire la singola persona perché quella persona lì è arrivata a una certa ora, ha un certo tempo di attesa, ha un certo codice di colore, e quindi non mi serve solo sapere che ho 27 codici gialli, ma devo sapere chi sono, perché ciascuno ha un'ora di arrivo diversa, ciascuno ha una storia diversa. E quindi devo modellare lo stato del sistema a livello proprio più puntuale e non solamente statistico, quante persone ci sono e che codici di colore hanno. Quindi questo ci obbligherà a gestire una doppia struttura dati, da un lato ho la mia coda degli eventi che va avanti per conto suo, che mi gestisce ciò che succede nel sistema. Ma poi questi eventi sono associati a dei pazienti che, eh, dei quali devo rappresentare delle informazioni. Quindi ho due oggetti diversi, l'evento e il paziente. Il paziente mi serve per descrivere le informazioni su una lista, una mappa, adesso vediamo cosa ci inventiamo, di pazienti che rappresenta le informazioni statiche sul, sullo stato attuale del mondo. Quindi io ho 20 pazienti, di questi 3 sono appena arrivati, eh, il, anzi non 3 sono appena arrivati, lo 0, l'1 e il 2 sono appena arrivati, poi il 3, il 4 e il 5 hanno il codice giallo, anzi in particolare il 3 è arrivato alle ore 9.15, il 4 è arrivato alle ore 9.20, eccetera, eccetera. Quindi avrò delle informazioni su ciascuno di questi pazienti. Questa è la parte statica, è lo stato del sistema. Poi, questa fotografia della situazione dei pazienti può evolvere quando succede qualcosa. Quando arriva un nuovo paziente, aggiungerò una riga in più in questa tabella. Quando un paziente viene, cioè, passa dal triage, modificherò lo stato di un paziente cambiando il codice colore. Prima era appena arrivato e poi diventa, ehm, qui l'avevo indicato new, diventa bianco, eh, giallo o, oppure rosso e così via. Quando un paziente rimane troppo in attesa ci sarà un evento che fa sì che il paziente transiti in uno stato nuovo cambi il proprio stato interno. Volendo essere pignoli ci sarebbe anche un terzo tipo di oggetto o meglio un secondo tipo di oggetto che mi serve per modellare lo stato del mondo che sono le, i medici o le sale visite dei medici. No? Perché dicevamo che il soccorso gestisce una certa serie di numeri di studi medici, in particolare avevamo anche il parametrino che era da qualche parte scritto qui, numero di studi, non c'era un numero di, di esempio. E quindi anche qua potremmo avere l'informazione sullo studio 1, chi è il medico, quando è libero, quando è entrato, quando è uscito, chi c'è dentro, eccetera. Eh? Può darsi che ci serve, può darsi che non ci serve, oppure semplicemente ci serve solamente un'informazione più semplice che dica quanti studi sono liberi. Ce n'è almeno uno libero? Sì, no, a modelle macchine, no? Se ce n'è almeno uno libera posso mandare un paziente avanti, se non ce n'è nessuna libera non posso mandare un paziente avanti. Allora, può darsi che questa parte del modello del mondo, cioè gli studi medici, sia riassumibile semplicemente in un numero intero che mi dice quanti studi attualmente sono liberi. Quindi noi cercheremo di modellare, del, quello che abbiamo chiamato il mondo, la parte minima indispensabile, che, che sia di supporto, no? che possa supportare le informazioni che servono durante la simulazione. Mm? Alcuni casi, probabilmente qua come gli studi medici, se lavorando non scopriremo diversamente, ci basterà un numero, invece su, su, riguardo i pazienti non mi basta il numero. Non mi, non mi basta sapere quanti codici gialli ho, devo sapere esattamente ciascuna delle persone che sono codici giallo a che ora sono arrivate, perché su questo scatta il time out. Il timeout scatta no su un codice giallo che diventa codice verde, ma lui che diventa codice parda, un codice rosso, ma quella singola persona. Mm? Ok, allora, eh, su questa linea di ragionamento io ho iniziato a preparare un progetto un po' vuoto, ma in cui ci fosse una classe evento e una classe paziente. Come vedete la classe paziente la costruiamo insieme, l'ho messa vuota. La classe evento invece è più facile, quindi mi sono un pochino portato più avanti, no? prendendo spunto da quest che era questo dia diagramma che avevamo già discusso insieme la volta scorsa, mi sono chiesto se questi pallini rappresentano lo stato in cui si può trovare ciascun paziente, quali sono gli eventi che possono causare la variazione di stato del paziente e gli eventi sono questi. Ad esempio il primo evento è il fatto che un nuovo paziente arriva, il fatto che un paziente che è arrivato ottiene tramite il triage un codice colore, un codice di severità, e noi sappiamo che questo evento triage dovrà essere schedulato 5 minuti dopo l'evento arrivo. No, la regola ci dice quello, che l'infermiere ci mette 5 minuti a fare il triage. In questo caso questo 5 è una costante, non, ipotizziamo che non ci sia un ritardo dipendente dal numero di persone in coda. Arrivi dopo 5 minuti al codice colore. Poi eh, se io sono nello stato di bianco, giallo o rosso, cioè ho passato il triage, possono succedere essenzialmente due cose, o si libera uno studio medico e quindi transito in uno stato di visita, Oppure scatta un timeout. passa il tempo massimo permesso in quello stato di attesa e poi allora a questo punto il tempo massimo a seconda del codice che avevo mi farà andare fuori, mi farà andare in grosso, mi farà andare in nero. Però l'evento che causa la variazione è il timeout. Oppure visita se invece si, come dicevo, si libera uno studio medico e quindi posso smettere di aspettare perché vengo chiamato all'interno di uno studio. C'è l'ultimo evento, che qui l'ho chiamato curato, magari non è proprio curato, ma diciamo, è già stato visitato, e quindi il medico lo fa uscire dalla sala e quindi la, il, il paziente eh, passa in questo stato di auto, questa, corrispondente a questa transizione qua, dallo stato di trattamento passa uno stato di uscita. Sono, questi stati sono gli effetti sul mondo dove si trova un paziente in che condizioni si trova ciascun paziente immaginiamo che ciascun paziente dentro di sé dentro il proprio ciclo di vita ha una cosa di questo genere le frecce rappresentano gli eventi che causano la variazione di stato le uniche variazioni di stato tutte e sole, diciamo così sono rappresentate da eventi che vengono, diciamo così schedulati sull'asse dei tempi quindi questa è la parte, diciamo così complessa di ragionamento nel definire la classe evento semplicemente definire quali sono i tipi di eventi possibili che il nostro sistema dovrà gestire Poi magari dovremo scoprire altri man mano che implementiamo dopodiché per il resto è abbastanza standard questa classe ha un marcatore temporale, un'ora in questo caso simuliamo solamente una giornata quindi non ci serve la data, rimaniamo sul local time il tipo di evento e il riferimento al paziente cioè questo evento che dice arrivo arriva chi? Arriva un certo paziente. In che stato è quel paziente? Sarà Ovviamente se si parla dell'evento arrivo, il paziente dovrà essere in uno stato nuovo. Poi c'è l'evento magari time out, ok? Time out è scaduto il tempo massimo di attesa per un paziente. Quale? Chi? Lui. E lui che codice era? Bianco, giallo o rosso? Perché a seconda di questa informazione devo decidere che cosa farmene di questo paziente. Quindi l'evento ovviamente non ricopia, non contiene nuovamente informazioni sul paziente, semplicemente fa riferimento all'oggetto un oggetto paziente che da qualche parte avremmo salvato, avremmo elencato. E, e quindi ogni volta che, che genero un nuovo evento dovrò dire che questo evento è relativo alla, alla chiamata nello studio medico oppure all'uscita dallo studio medico di chi? Quindi non mi basta più sapere quanti, ma voglio anche sapere chi. E quindi, a parte questo campo in più, che prima non avevamo, il resto è, diciamo così, molto semplice. Ricordiamoci il comparatore sulla data che ci servirà per la coda prioritaria. E allora pensiamo al paziente. Quali sono le informazioni che ci servono sul singolo paziente? Ci serve sicuramente un modo per distinguerli l'uno dall'altro, vabbè, sono tutti oggetti diversi, questi sono tanti oggetti di tipo paziente, sono oggetti diversi, ma magari mi serve un modo per distinguerli anche visivamente: un nome, un cognome, un identificativo numerico, qualcosa che mi permette, anche in debugging, di non lavorare col paziente indirizzo di memoria 00b4cf, no? perché poi non capiamo più nulla. Quindi, vabbè, un modo per distinguerli poi le informazioni che devo avere sul paziente sono sicuramente il codice colore, o meglio, diciamo il codice colore esteso, lo stato in cui si trova di questo diagramma, questa è un'informazione non della coda degli eventi, è un'informazione proprio di ciascun paziente, è un'informazione dello stato del sistema, quindi anche qua eh, prima di tutto io dovrò definire quali sono gli stati possibili in cui si trova il paziente. Scusate, public, enum, stato paziente. E anche qua lo stato possibile, gli stati possibili del paziente sono, vabbè, li copiamo da qua, nuovo, poi può esserci waiting dei tre colori, waiting white, waiting. Yellow. Waiting. Red. Poi può essere in visita. Treating. E può essere uscito nel senso di visitato o tornato a casa, oppure può essere uscito in un senso più profondo. Quindi out, oppure siamo black dai. non è bello scrivere dead quindi il paziente sarà caratterizzato innanzitutto da, come dicevo una sua identità, mettiamo per semplicità un numero intero, dai, int id print, scusate, private int id e uno stato private, stato paziente stato quando creo un nuovo paziente questo dovrà ovviamente essere creato nello stato new quindi il mio costruttore public paziente riceve dall'esterno il nome, l'identificatore di questo paziente, e poi metterà lo stato uguale a new. Pardon, dobbiamo qualificarlo, stato paziente.new. Io posso creare nuovi pazienti solamente facendo entrare dall'esterno, no? Non abbiamo la fila di raccomandati che vanno direttamente nello studio medico. Per cui posso fare new paziente raccomandato, stato uguale treating. No? Allora, sulla base, domanda che mi faccio e ci faccio, sulla base di queste informazioni, quindi essenzialmente solamente lo stato paziente, posso decidere sempre per ciascun evento che possa capitare, e sono questi, cosa succede a quel determinato paziente? E forse sì, forse no. Ricordo una discussione che, che deriva da, questa, da questo testo l'ultima riga, anzi, le ultime quattro parole di questa slide dicono quando devo chiamare qualcuno nello stato treating, quindi mandarlo in un studio medico, chiamerò innanzitutto chi ha la priorità maggiore. E a parità di priorità, quindi vado a vedere se ci sono codici rossi, bene, chiamo un codice rosso, se non c'è nessun codice rosso chiamerò un codice giallo e così via. A parità di, di severità, quindi tra i codici rossi, chi chiamo? Allora qui dice, chi chiamo in ordine d'arrivo. In ordine d'arrivo vuol dire chi è arrivato per primo al pronto soccorso, che non vuol dire chi ha aspettato di più, perché il tempo di attesa chissà quant'è perché magari ci sono passati davanti gli altri codici. Ci sono delle persone che sono arrivate in triage e hanno subito avuto un codice rosso, e persone che sono arrivate prima, prima sono incontrate con un codice giallo e poi sono diventate codice rosso, e magari sono diventate codice rosso dopo aver già aspettato tre ore, dopo rispetto a un altro che è arrivato direttamente come codice rosso. Allora in questo caso chi passa? quello che è diventato codice rosso da due minuti ma era già in attesa da due ore, o quello che è arrivato mezz'ora fa e gli è stato segnato subito il codice rosso. Qui, questo testo a me sembra di leggerlo in ordine di arrivo iniziale. Quindi, tra tutti i codici rossi, vado a prendere non chi è codice rosso da più tempo, ma chi è qua dentro da più tempo, chi è nella sala d'aspetto da più tempo. Sembra una finezza, però ci dice che noi dobbiamo anche ricordarci quando memorizziamo un paziente quando, eh, il tempo in cui lui è arrivato, l'istante di tempo in cui è arrivato. Non ci basta sapere qual è l'evento che l'ha fatto diventare codice rosso, l'evento di triage, eccetera. Quindi è un dato in più che ci serve. Io avendo già fatto questo esercizio l'anno scorso lo sapevo già, ma altrimenti ce ne saremmo accorti a metà. No? E, e quindi, però, già che lo sappiamo. Non nascondiamoci che ci servirà anche l'informazione sull'ora di arrivo di questo signore, local time. Ora di arrivo, o, oh, attenzione, non è l'ora vera, cioè non, non ci devo scrivere now qui, l'ora attuale, ci devo scrivere l'ora simulata, no? e l'ora simulata lo saprà solamente chi crea l'evento. Quindi dovrà essere un parametro. Quindi salvo, l'id, salvo l'ora di arrivo. E metto new lo stato. Ok. Allora a questo punto noi possiamo ragionevolmente eh, in, cominciare a impostare la classe simulatore definendo qual è lo stato della simulazione e qual è lo stato del mondo. Lo stato del simulatore, del motore di simulazione, che è di fatto poi la coda degli eventi, e lo stato del mondo. Quindi mi sposto nella classe simulatore, che anche qui ho già inizializzato, ma semplicemente con una serie di copia e incolla di, di parametri di simulazione. No? Ricordiamoci che la classe simulatore ha sempre molte variabili, Molte sono i parametri di simulazione, quindi qui ho ipotizzato ho tre studi medici, 50 pazienti che arrivano in una giornata, arrivano ogni 15 minuti, intanto non dovrei neanche metterlo come, pardon, ho preso la classe sbagliata. Eh, parametri di simulazione dicevo, numero di studi, numero di pazienti intervallo che intercorre tra un paziente e quello successivo inizio e fine della simulazione e poi tutti i, i parametri che sono citati nelle slide cioè quanto dura ehm, la visita di un paziente in funzione del tipo di codice e quanto dura il tempo massimo di attesa in funzione del colore, no? della gravità questi sono tutti i dati che abbiamo già indicato nelle slide. Che le trattiamo come costanti durante la simulazione e ovviamente potranno essere eventualmente impostate dall'utente prima dell'avvio della simulazione stessa. Poi abbiamo sempre la coda degli eventi, questa è la più facile perché è sempre uguale, la coda prioritaria degli eventi, della classe evento che abbiamo appena creato. E poi c'è il modello del mondo. Allora, cosa... il modello del mondo è variabile, non è costante come parametri di simulazione. Cosa dovrà contenere? Qual è l'informazione che ho? L'informazione che ho dovrà essere, dicevamo, di... composta da due parti. I pazienti e i medici. Chi sono i pazienti? Quindi, non so, di prima battuta provo a mettere una lista, poi vediamo se ci serve trasformare in una mappa. Non lo so, la lista dei pazienti. Vabbè, no, lasciamola non definita, la definiamo poi nel, nel metodo di inizializzazione. E mi servirà anche sapere quanti studi medici sono liberi e quanti sono occupati. Int studi liberi private qua davanti tutte e due al momento mi sembra che non ci serva altro, poi magari cambiamo idea o scopriamo qualcosa che ci siamo dimenticati. Quindi so dirti chi c'è nel mio sistema, ma chi c'è, compresi quelli in attesa, quelli nuovi, quelli usciti e quelli in trattamento, di ciascuno so qual è la sua condizione, e quanti studi in questo momento sono liberi e quanti invece sono occupati. Ok. Um, e cosa devo calcolare? Quindi, il modello del mondo in questo caso è relativamente semplice, ma perché in realtà è complesso il modello del paziente dentro. I parametri di simulazione sono tanti, sono sempre tanti, le costanti che sono da poter variare per esplorare le varie alternative. Che cosa devo calcolare alla fine? Cosa ci diceva il testo? Output, allora, input il numero di studi come parametro, la creazione di eventi iniziali un certo numero di pazienti iniziali che arrivano nel tot minuto e come output devo avere il numero di pazienti curati, di dimessi, il numero di pazienti che hanno abbandonato e il numero di pazienti che sono morti. Quindi ho tre variabili. Quindi avrò private, int, numero dimessi, private int numero ehm, abbandoni e private int numero di morti. Questa è la nostra pagina delle variabili su cui lavorerà il simulatore. Qui ho lasciato uno spazio per variabili interne, se ci dovessero servire le aggiungiamo qua. Eh? Variabili di comodo del simulatore stesso. Ok, allora in questo predisponiamo i tre, tre metodi minimi che, che dobbiamo avere: il costruttore. emulatore si chiama un metodo init e un metodo run io li metto void senza parametri poi man mano che li costruiamo aggiungiamo ciò che ci serve Quindi vabbè, il costruttore del simulatore dovrà costruire eventuali strutture dati di appoggio e noi ne abbiamo una che è quella della lista dei pazienti. Poi i pazienti veri e propri vengono inseriti dal metodo di inizializzazione. Immaginiamo la differenza tra il costruttore e l'init è che se vogliamo simulare lo stesso scenario più volte con parametri diversi ogni volta richiamiamo init, ma la classe simulatore la costruiamo una volta sola. Ok? Quindi ciò che serve per mettere a posto le variabili e le strutture dati in vista di una nuova simulazione va messo dentro init, che può essere chiamato più volte. Se il simulatore avesse bisogno di leggere dei dati dal database, eccetera, che sono sempre uguali, che non dipendono dai parametri di simulazione, lo mettiamo nel costruttore. Se avessi bisogno invece di leggere dei dati dal database che dipendono dai parametri di simulazione, perché magari insomma, scelgo la città da simulare, allora l'utente farà, eh, l'utilizzatore di questo metodo farà un set città e poi dopo chiama init, allora la query del database la farò nel metodo init. Dipende dai casi ovviamente, no? dipende se, se le informazioni per acquisire i dati le ho già, semplicemente la costruzione della classe, bene, altrimenti devo aspettare l'init. In questo caso devo semplicemente creare la mia lista di pazienti, array list potrebbe andare bene, immagino, e, e, e basta essenzialmente, mentre all'initializzazione della simulazione, io suppongo che il mio, il mio utente abbia già, se voleva, impostato dei valori diversi per questi signori qui, quindi questi sono in mano all'utente, sono delle costanti a cui ho sognato un valore iniziale ma poi l'utente le può cambiare in qualunque momento quando poi l'utente chiama il metodo init io devo prendere, andare a guardare no? i valori attuali modificati di queste variabili sulla base di queste e preparare la simulazione quindi preparare la simulazione vuol dire prima di tutto eh, noi dobbiamo fare tre cose in vista di una nuova simulazione, creare i pazienti, creare gli eventi iniziali e poi eh, resettare i contatori, le statistiche. Noi abbiamo un modello del mondo sintetico. In cui i pazienti, in questo caso se li creiamo noi, in altri casi creare pazienti significa, o creare, diciamo così, parte del modello del mondo significa andare a leggere il database. Quindi creare paziente per me significa creare, dunque, NP pazienti diversi. Quindi la i pazienti cancelliamo quelli eventualmente precedenti, ricordiamoci che init può essere chiamato più volte, eh? quindi non è detto che siamo nella condizione di avere le strutture dati vuote. Se fosse la seconda volta, prima butto via i pazienti vecchi e ne ricostruisco di nuovi. Perché ne ricostruisco di nuovi e perché nel frattempo potrebbe essere cambiato np. E quindi l'elenco che avevo prima non va più bene. E ho un loop in cui creo np pazienti. For i uguale 0, i minore di np, i più più, creo un nuovo paziente. Paziente p uguale new paziente. in cui specifico un ID e un'ora di arrivo di quel paziente. E poi lo aggiungerò alla lista, quindi pazienti.add di P. Allora, devo inventarmi un numero identificativo del paziente, che può essere benissimo I, che so, facciamo I più 1, per non avere il paziente 0, che sa so tanto di film catastrofico in cui c'è l'omino che infetta tutto il mondo, eh, e l'ora di arrivo. E come la faccio a conoscere l'ora di arrivo? La posso calcolare perché io ho l'informazione sull'ora di inizio della simulazione e la frequenza di arrivo dei pazienti. Quindi man mano che creo i pazienti mi incremento in tempo, il tempo previsto di arrivo di quel paziente. Quindi posso la cosa più semplice è dichiarare una variabile local time ora di arrivo appunto e la inizializzo uguale a t inizio della simulazione alle 8 del mattino E quindi il primo paziente che creerò, ipotizzo che arriverà esattamente alle 8 del mattino. I pazienti successivi, quindi lo aggiungo, i pazienti successivi arriveranno più avanti, ora di arrivo, uguale ora di arrivo, plus eh, T-arrival, appunto, il tempo che intercorre tra l'arrivo di un paziente e l'arrivo del paziente successivo ricordiamoci che solo a livello di metodi tutte le date e gli orari insomma, del, del, del, del pacchetto java.time sono sempre tutte classi immutabili okay? quindi plus, il metodo PLUS non modifica questo oggetto non basta scrivere così. Non è che prendo l'ora di arrivo e ci aggiungo un certo tempo. No, sono oggetti immutabili e non possono essere cambiati. Quando ho un modificatore, questo modificatore mi restituisce sempre un nuovo oggetto che è uguale a quello vecchio con applicata la modifica. Quindi a differenza del metodo add che modifica l'oggetto pazienti, qua questo plus non modifica ora di arrivo ma restituisce un oggetto nuovo poi io decido che questo oggetto nuovo semplicemente va a rimpiazzare quello vecchio di cui mi dimentico Quindi eh? facciamo attenzione a questo dettaglio ok, fatto questo dovremmo aver creato i pazienti e per ora è uno stato del mondo no? una fotografia di dove sono i pazienti come si chiamano, si chiamano i più uno e a che ora arrivano a che ora arriveranno A questo punto, gli eventi di arrivo dei pazienti devono essere inseriti nella catena temporale. Quindi, la coda degli eventi dovrebbe essere pulita, ma la puliamo per tranquillità. E quali eventi devo generare? In questo caso devo generare un evento di arrivo per ciascun paziente. Quindi per ciascun paziente P della mia lista aggiungerò un nuovo evento a cui passo quali sono i parametri di nuovo evento, ora, tipo paziente e identificativo del paziente. L'ora che cos'è? È P punto paziente P, l'ora di arrivo di quel paziente, P punto, ora di arrivo, adesso qua non me lo fa vedere perché ovviamente per pigrizia non ho ancora messo il get resetter qua dentro, mettiamoli subito, aggiungi get resetter per il campo ID, ora arrivo stato, va bene tutto. Quindi nel simulatore dirò a che ora è impostato questo evento? Beh, all'ora di arrivo di quel paziente, P. Punto, get ora di arrivo. Qual è il tipo di evento? Il tipo di evento, ho finito il disegnino, è l'arrivo. Qui stiamo parlando dell'evento in cui uno arriva al sistema. Quindi sarà tipo evento.arrivo. E il terzo parametro è il paziente. Poi ci vuole ancora una chiusa tonda. E c'è qualcosa che non gli piace? Ah sì, così. Quindi crea un nuovo evento in cui P arriva, allora P.or arrivo. Se ci fossero altre informazioni, che non so, a che ora arriva il medico, a che ora va via il medico, eccetera, le potremmo già iniettare nella coda in questo momento, con ovviamente ciascuna col proprio tipo di evento più opportuno. E poi risettiamo le statistiche, quindi il numero di pazienti eh, dimessi lo rimetto a zero, il numero di pazienti che abbandonano lo metto a zero e il numero di pazienti che non ce l'hanno fatta lo metto a zero. Quindi agisco sullo stato del mondo, ah no, ecco, fatto bene andare a vedere il numero di studi liberi, va anche questo inizializzato. Quindi eh, ho pensato ai pazienti, ma devo anche creare gli studi. In questo caso devo semplicemente dire che il numero di studi liberi, studi liberi si chiama uguale a eh, ns, se non sbaglio era la costante ns, numero di studi medici, Ops. quindi ho impostato dei valori iniziali alla coda degli eventi, al modello del mondo e alle statistiche. Abbiamo tutto pronto per poter far partire la macchina del simulatore, giusto? Allora, entriamo nel metodo run: while q.not empty is empty, not q.is Evento v EV uguale punto ehm, pol. quindi uno per uno, fino a quando ci sono eventi da processare, li estraiamo dalla lista. Poi noi abbiamo anche un tempo finale di simulazione, in realtà non abbiamo usato, è un po' ambiguo il testo, nel senso che qui ho un numero iniziale di pazienti, ho un orario iniziale, un tempo di arrivo, però nessuno mi dice che quant, quanto è aperto questo pronto ehm, soccorso? 12 ore, dalle 8 alle 20. E se mi arrivano. 20 pazienti uno ogni ora e se mi arrivano 25 pazienti uno ogni ora non sta in piedi la cosa, no? perché l'ultimo arriverebbe più tardi rispetto all'ora di chiusura no? quindi questo è un aspetto in cui questo testo non è molto ben chiaro noi dovremmo, però non complichiamoci la vita adesso stiamo implementando la prima volta dobbiamo controllare che quando creiamo gli eventi iniziali di arrivo questi eventi siano sempre precedenti alle ore 20, altrimenti c'è un'incoerenza tra i dati di ingresso. E così come non è, non è chiaro quando la simulazione si interrompe. Cioè io voglio interrompere la simulazione alle ore 20 o semplicemente alle ore 20 non lascio arrivare nuovi pazienti e continuo la simulazione fino a quando o pazienti ancora già nel sistema, cioè fino a quando non li ho portati a termine tutti. Allora, la cosa più semplice è portarli a termine tutti, che è ciò che facciamo qua, finché la cosa non è vuota. Se uno volesse mettere anche il vincolo sul tempo, allora qui fa subito un controllo del tipo se l'evento.get ora ora dell'evento e eh, non del paziente il tempo eh, is after l'ora di fine si chiamava di fine allora esci dalla simulazione no. Estraggo un evento lo guardo in faccia e dico tu sei alle 20.01 muori tu e tutti gli eventi successivi esco dal ciclo while eh? è un modo per interrompersi prima se non mettiamo questa clausola in più la simulazione va avanti ad esaurimento ci sono alcuni casi di simulazioni in cui gli eventi generano altri eventi sempre e quindi si andrebbe avanti all'infinito se non ci fosse un limite temporale Dipende dai casi. Adesso, non è questo il nostro caso, probabilmente, quindi lo lascio solo come commento, se la simulazione dovesse terminare alle 20, basta semplicemente interrompere il ciclo prematuramente. Ok, ma noi siamo buoni, vogliamo curare tutti, mh? dare almeno a tutti la speranza di essere curati. Ok, allora, ho un evento da elaborare. Cosa devo fare? Dipende dall'evento. Switch Evento.tipo eh, Qui purtroppo ci sono tanti, tanti eventi. Case allora, il, il tipo di evento è il bello di mettere un enum, anziché semplicemente un tipo come 1, 2, 3 o delle costanti, o tante variabili che const, è che lo switch capisce qual è il tipo di oggetto e quindi quando faccio contro controspazio mi dà già esattamente l'elenco dei tipi. Quindi la prima cosa che può arrivare è arrivo, poi, secondo caso, arrivo non me la faccia più vedere perché ovviamente non ci possono essere due casi uguali secondo caso ehm, facciamo il caso fortunato visita il terzo caso che può capitare è curato ah no devo mettere prima il triage se vogliamo andare in ordine triage E infine, case, timeout, che sarà quello più rognoso, forse. Ok, quindi al di là della forma bizantina della sintassi del break, abbiamo cinque tipi di eventi diversi da gestire. E questo, caso per caso, andiamo a chiederci cosa fare. Allora, quando arriva un nuovo paziente, cosa devo fare? Niente, se non prevedere che tra 5 minuti avrà un codice colore. Perché abbiamo detto che il triage avviene 5 minuti dopo l'arrivo. Quindi, tra 5 minuti verrà segnato un codice colore. Quindi qua non ho nessuna vera modifica da fare allo stato del mondo, perché quel paziente è new e rimane ancora new, fino a quando l'evento triage non vi assegnerà un codice di colore. L'evento triage però non arriva adesso, è arriva a 5 minuti, quindi mi serve semplicemente ritardare questo evento di 5 minuti. Quindi creo un nuovo evento, un nuovo evento che abbia come ora, adesso più 5 minuti, adesso dell'evento corrente chiaramente, quindi evento.getora.plus minutes, eh, quanti sono i minuti da sommare? Sono duration triage, 5. duration, triage questo è l'ora poi il secondo parametro dell'evento è il tipo di evento che sarà triage il terzo parametro è la persona il paziente che verrà è sempre lui, è sempre P quindi sarà evento.get evento.get.paziente quindi ricostruisco un evento praticamente uguale a questo con un tipo di evento diverso, sarà triage e con un'ora spostata in avanti nel tempo Devo aggiornare lo stato del mondo? Ho cambiato qualcosa sull'informazione sui pazienti? No, lo stato del paziente era new e rimane new fino a quando non ha un codice colore per cui andrà in waiting, ma non con l'arrivo, un con il triage. Ho cambiato stato del mondo, eh, il numero di studi liberi di medici disponibili? No. Devo conteggiare qualcosa ai fini delle statistiche? Il numero di dimessi, numero di morti, numero? No. E quindi ho finito. Abbiamo sempre queste tre preoccupazioni. Aggiornare la coda degli eventi, aggiornare il modello del mondo, aggiornare le statistiche. E quindi ogni passaggio dobbiamo sempre ragionarlo, no? chiederci queste tre domandine. Ok, triage, dove finalmente si fa un lavoro utile. Allora adesso a questo punto il signor il punto paziente arriva e finalmente l'infermiera gli assegna un codice colore. Gli assegna un codice colore e lui va in attesa, in servia di attesa. Quale codice colore gli viene assegnato? E che ne so io quanto è grave lui. Allora andiamo a vedere il testo che ci dice che eh, la severità viene assegnata in modo round-dropping, ci circolare, quindi così, tanto per simulare qualcosa, un bianco, un giallo, un rosso, un bianco, un giallo, un rosso, e così via, rotazione. Quindi, se, il, se questo è il primo paziente, sarà un codice bianco, se il paziente precedente era un codice bianco, lui sarà un codice giallo, se, paziente precedente nel codice giallo lui sarà codice rosso eccetera eccetera eccetera e dovrò ricordarmi da qualche parte qual è la severità del, dell'ultimo paziente che ho visto ok? quindi mi serve una variabile che mi, si, mi, si, mi tenga conto di questo dello stato del triage allora questa è una tipica variabile che noi abbiamo chiamato variabile interna al simulatore c'è un meccanismo interno al simulatore per sapere quale triage simulare. Quindi potrebbe essere una variabile che è di tipo stato paziente next eh, nuovo stato paziente Quindi si ricorda qual è il prossimo stato paziente da assegnare al prossimo paziente che dovrà essere triagiato. E questo ovviamente lo dovrò inizializzare, creare studi medici, creare i pazienti, e qua dovrò anche indicare ehm, nuovo studio paziente uguale stato paziente Punto. mettiamolo white penso che il prossimo paziente che mi arriva dovrò metterlo white questo l'ho messo dentro init mi serve per tornare dentro triage in cui il paziente P che sto considerando, faccio su più righe per non incasinare il codice, sappiamo che gli è stato assegnato un certo triage, quindi eh, P.set stato, nuovo stato paziente. Tu che finora eri in stato new, adesso diventi in stato bianco. E quindi automaticamente sei in corda d'attesa, sei in, nella, nella sala d'aspetto, con codice bianco. E visto che sei nella, nella sala d'aspetto con codice bianco, ti imposto il timeout dopo il quale te ne andrai. Io so che adesso entri in attesa e so che dopo due ore, se non ricordo male la costante, ti stufi e te ne vai. Allora, devo generare un evento di tipo timeout successivo al triage. Allora, noi abbiamo, se sono nella coda bianca, ho due tipi di eventi, time out oppure si è liberato uno studio. Nel momento in cui vento il triage so già prevedere quale sarà il time out, perché sono due ore. Non ho la minima idea di quando prevedere e quando si libererà uno studio, quindi non lo posso già prevedere adesso, preinserire adesso. Questo è un evento che dovrò gestire in qualche altro modo. E poi ci chiediamo come. Ma di sicuro non è dopo un certo tempo noto che potrò entrare nello studio. Non so, non so quanto tempo ci vorrà, dipende da molti altri fattori, da cosa fanno gli altri pazienti, eccetera. eccetera. Quindi su quest'altro non posso fare nulla, sul timeout sì. Quindi io potrò okay, dire io sono entrato in uno stato, adesso setto il timeout. Aggiungo un nuovo evento. quando è al tempo corrente più il tempo di attesa quindi c'è l'evento.gethora.plusminutes eh, timeout white se è white poi dovrò avere il tipo di evento punto timeout e poi avrò la persona che è sempre P. Questo va bene se, se sono white. Se invece sono yellow, eh, farò la stessa cosa, ma col timeout yellow. Quindi questa cosa qua la devo duplicare tre volte per ciascuno dei tre colori. Perché sono stato P, non ho fatto degli array, ho usato le costanti diverse, quindi devo fare copia e incolla. Ormai l'ho fatto, non torno indietro. Quindi questo qui va bene se, se lo stato che ho appena calcolato è uguale a waiting white, faccio questo. Poi copio sta cosa uguale uguale, uguale due volte else. else al posto di white qui ci metto yellow, al posto di timeout white ci metto timeout yellow, al posto di waiting white ci metto waiting red e ci sarà un tempo di attesa che dipende dal timeout red. Il tipo di evento è sempre timeout, eh? non, ho, non ho eventi diversi. Poi, la parte del codice che, che gestirà l'evento timeout si chiederà, ah, ma tu sai un timeout su un bianco su un giallo? Allora farà cose diverse. Adesso l'unica variabile che ho è la durata dell'attesa prima di far scattare il timeout, che varia in funzione del codice colore che ho appena segnato. Allora, ripassiamo. Lo stato del mondo. Allora, evento triage. Abbiamo aggiornato l'elenco dei pazienti? Sì, perché abbiamo cambiato lo stato di un paziente. L'abbiamo messo a una certa variabile. Il numero di studi medici liberi non cambia in seguito all'operazione di triage. Il numero di persone dimesse, morte, curate non cambia in, in un'operazione in corrispondenza all'evento triage. Quindi abbiamo fatto tutto, no, dobbiamo aggiornare il nuovo stato paziente. Perché adesso l'abbiamo messo a bianco, però la regoletta diceva, ma dopo un bianco viene un giallo, dopo un giallo viene un rosso, dopo un rosso viene un bianco. Ok? E quindi, eh, prima di fare break e andare a fare altro, dovremmo fare ruota, stato nuovo stato paziente. Facciamoci un metodo a parte, così visto che sarà codice brutto magari dovessimo cambiare strategie adesso andare a modificare quel metodo, magari facciamo un'estrazione del triage casuale con una certa probabilità, andiamo a modificarlo in un punto chiaro. Questo vuol dire che vado a prendere Crea un nuovo metodo ruota nuovo stato paziente, che sarà un metodo che, che dirà se stato paziente, nuovo stato paziente uguale bianco, allora nuovo stato paziente uguale giallo as if nuovo stato paziente uguale giallo allora nuovo stato paziente uguale rosso altrimenti nuovo stato paziente se il nuovo stato paziente fosse rosso allora, nuovo stato paziente, lo mettiamo di nuovamente a bianco. Occhio a mettere gli else perché altrimenti andremo a testare lo stato che abbiamo appena modificato la riga sopra. Eh? Eh, cosa ho dimenticato? Un punto e virgola. Quindi ogni volta che chiamo questa funzione, lo stato del paziente cambia. Lo stato da, che attribuirò al prossimo paziente che passerà in triage. Quindi ogni volta che faccio un triage, di fatto tiro, tiro una moneta, tiro un dado, in questo caso il dado mi dà dei valori sempre a rotazione. Qui dentro ci potrebbe essere un numero casuale, che se è minore di 10%, di un de, cioè del 10 vuol dire rosso, se è minore del 50% vuol dire giallo, altrimenti vuol dire bianco è la strategia di generazione del triage, di simulazione del triage. È un po' fasullo, no? nel caso reale è fasullo perché va a rotazione, ma pensiamo anche al momento in cui lo sto facendo. Eh, arriva lui, la prima persona, e io so già che avrà il codice bianco. E quindi gli appiccio il codice bianco e poi dentro di me decido già quale sarà il codice colore da associare alla prossima persona che arriverà. Non ha senso logico ovviamente, no? però è un criterio di simulazione. Il testo ci diceva questo e lo facciamo con questo livello di approssimazione. Altrimenti uno dovrebbe magari decidere sulla base delle condizioni di quella persona, ma cambierebbe un pochino. Ma tutto questo è condensato in questa riga il triage decide qual è il nuovo stato del paziente. Come fa a deciderlo? Fa parte del nostro algoritmo di simulazione che abbiamo deciso di implementare, del nostro criterio di simulazione. E questo ruota stato paziente è semplicemente una procedura di servizio che ci serve per mandare avanti questo generatore. Ok, quindi... Adesso il paziente ce l'abbiamo in attesa. Cosa può capitare? Che, beh, adesso seguiamo gli eventi che abbiamo generato. Può capitare che venga, che scatti il timeout, quindi che l'attesa sia eccessiva. Allora, cosa facciamo in caso di timeout? Beh, in questo caso è abbastanza facile se era bianco va a casa e non devo generare altri eventi ho finito, quella persona non la vedo più se era rosso muore e non devo generare altri eventi se era giallo diventa rosso e genererò l'evento di timeout per il rosso quindi faccio tre cose diverse quindi nel caso in cui Get Vabbè, fatemi calcolare un paziente qua, paziente P uguale evento.getPatiente, così ci abbiamo comodo in effetti, questa operazione di estrazione dati getPatiente e getTipo ci starebbe anche bene qua subito, subito all'inizio dello switch, così vale per tutti. Potete già scrivere paziente più uguale, ora uguale, per comodità, ma dipende dal livello di pigrizia che raggiungete. Allora, paziente p uguale evento.getpaziente. Ah, già, perché lui non, a lui non piace che si chiami p e p qua, anche se sono in due case diversi. Allora dai, facciamo così, mettiamola su. Così vale per tutti. Quindi P è già il mio paziente. Quindi, devo chiedermi se P.getStato è uguale a stato paziente bianco, eh, bianco, ho detto, altrimenti se lo stato del paziente è giallo, faccio cose, altrimenti se get stato p.. Punto, aspetta, eh, copiamolo dai, così non facciamo errori, quale rosso faccio altre cose. Altrimenti è un casino, nel senso che se scatta l'evento timeout, quando lo stato del paziente non è uno di questi, c'è qualcosa che non va. Quindi se non altro, facciamolo vedere. Ecco. Per ora andiamo sulla console e poi capiamo cosa... chiamiamo così, timeout anomalo, anomalo nello stato p.getStato, anomalo con la m, su. Perché noi ci aspettiamo che il timeout possa avvenire solamente in quelle condizioni. Ok. Allora, cosa facciamo se il paziente era white, va a casa. p. Set stato vai a casa. stato paziente stato eh, paziente. Punto, out E Aggiorno il numero di persone che hanno abbandonato. Se beh, la stessa cosa faccio col rosso, set stato, questa volta gli dirò che è morto. Punto black, numero di morti più più. Quindi, in corrispondenza a un timeout nello stato bianco o nello stato rosso, il paziente esce dal sistema su due stati finali diversi e incremento le statistiche, le statistiche corrispondenti. Nel caso del giallo, semplicemente passa rosso e, e reimposto il timeout successivo quindi avrò un p.setStato di stato paziente rosso e imposterò un timeout ce l'ho già qua esattamente identica il timeout tra un tot di minuti, un timeout del rosso. Non devo aggiornare nessuna statistica, perché statistiche sono solamente gli abbandoni, i morti e i curati, i dimessi. Allora, proviamo a farlo già girare adesso, vediamo cosa succede. Dovrebbe essere... qualcosa dovrebbe già fare. Magari stampiamo l'evento qua. No, scusate, prima di... del getTipo, subito dopo il poll. System.out. PrintLine. D&V. Gli mettiamo all'evento... un to string, e mi stampi l'oro tipo e il paziente, va bene? Del paziente cosa stamperò? Paziente cosa gli faccio stampare? E anche lì devo mettere un toString per il paziente. Però facciamo stampare tutto e poi vediamo se ripulirlo Così cominciamo a vedere la simulazione di questi eventi. Eh, mi serve una classe di test, quindi creo un test simulatore. Con la I minuscola ce la farò? Sì. Che abbia un main, a cui dirò semplicemente simulatore sim uguale new. Simulatore, non cambia nessun parametro, inizializza, esegui. Ok, vado? Allora, fatto un po' di cose, eh, alle 8 arrivo il, il paziente 1, alle 8.05 triage del paziente 1. Poi il paziente 1 lo rivedremo alle ore 10.05 che era in stato white con l'evento timeout e quindi il paziente 1 non lo rivedremo più, è uscito alle 10.05. Alle 8.15 arriva il paziente 2, alle 8.20 triage del paziente 2, noi sappiamo che sarà giallo. paziente 2 lo ritroviamo alle 9.20, quindi un'ora dopo, col time out del giallo. Quindi sarà, passerà rosso, quindi immagino che il paziente 2, lo rivedrò più avanti, eccolo qua, alle 10.50, quindi un'ora e mezza dopo, col time out rosso che ne segna la morte. Il paziente 3 che arriva alle 8.30 avrà il triage alle 8.35 e muore alle 10.05. No, questo è un pronto soccorso che per ora fa morire tutti oppure li fa andare a casa, no? Senza essere curati. Sicuramente un guadagno economico per la, le casse della sanità statale, ma non è tanto comodo. Perché? Ma perché nessuno mai viene curato. Cioè, cos'è che genera questo evento per cui uno che è in attesa finalmente possa entrare in uno studio medico? Teniamo presente che i studi medici sono tutti tre liberi. Ne avevamo tre, sono tutti tre liberi mai nessuno è entrato. Allora dobbiamo chiederci qual è l'evento che fa entrare qualcuno in uno studio medico. La causa di questo evento, no? Cioè quando è che noi dobbiamo inserire nel sistema un evento del tipo visita? L'evento visita vuol dire c'è uno studio libero, chiamate qualcuno che entri. Allora, eh, immaginiamo due casi. A simulazione iniziata, tipicamente gli studi saranno tutti pieni. sono tre studi, tre persone dentro. Queste tre persone, una volta che sono entrate, usciranno a un certo punto curati, evento curato, che l'evento curato è facile perché basta mettere un certo tempo dopo l'inizio della visita. E quindi quando è curata una persona vuol dire che si libera uno studio medico. Allora, se si libera uno studio medico, posso immediatamente schedulare per quell'istante un evento visita. Cioè, l'evento visita è entri il prossimo quando uno esce, allora arriva la signorina e gli dice avanti il prossimo. No, non è vero, ti dà il numero, chiama esattamente quale paziente deve entrare. Quindi ogni volta che viene curata una persona, prevedo che ne dovrà entrare una nuova. Quindi nel caso di curato, allora, chiudiamo solo a commenti cosa faremo qua dentro. Nel caso di una visita, Uh, entra il paziente, entra in studio, in uno studio, lo studio diventa occupato e schedula l'uscita, curato del paziente. Prima di tutto, magari scegli quale determina il paziente con massima priorità. Chi ha diritto di entrare? Quindi, quando c'è l'evento che dice, si è liberato un, uno studio, scegliamo il paziente che ha più diritto di entrare, lo facciamo entrare, quindi cambiamo lo stato, cambiamo lo stato degli studi dicendo che ce n'è uno in più occupato, e scheduliamo l'uscita di quel paziente facile. Eh? Quando un paziente esce che è curato è facile, nel senso che anche qua, diciamo così, il paziente è fuori, aggiorna il numero di eh, dimessi e di che puoi dichiarare che lo studio è libero. Quindi, schedula l'evento visita, adesso, adesso va chiamato qualcuno, quindi rischedula un evento nello stesso, nello stesso orario, istantaneamente, avanti il prossimo. Eh? Quindi, ogni volta che esce una persona, se c'è qualcuno in lista d'attesa, verrà chiamato. E questo è il caso normale, in cui gli studi medici sono sempre occupati e ci sono sempre persone in attesa. Man mano che esce uno, faccio entrare un altro. Però è un meccanismo che va innescato, no? va fatto partire. All'inizio, al mattino, gli studi sono tutti e tre liberi. Quindi non posso aspettare che esca qualcuno per chiamare qualcun altro. Primo. Secondo caso, supponiamo che non ci siano tantissime persone. Per cui esce una persona da uno studio, quindi lo studio si libera, e lui chiama avanti il prossimo, in sala d'attesa non c'è nessuno. Allora quello studio diventa libero, e quella chiamata avanti il prossimo è persa. Quindi quello studio, se usiamo solamente questo meccanismo qua, rimarrà vuoto per sempre. Quindi noi abbiamo bisogno di un meccanismo aggiuntivo oltre a questo, che questo va bene, ci serve, necessario per alimentare gli studi medici quando sono vuoti gli studi e ci siano persone in lista d'attesa. Lo possiamo fare in due modi, poi ci ragioniamo con calma domani. Il primo modo è avere un'infermiera un che ogni tanto va a dare un'occhiata, C'è un timer che si sveglia una volta al minuto, una volta ogni tre minuti, quindi un evento di heartbeat, cioè una sorta di evento temporizzato, che si sveglia va semplicemente a fare un controllo. C'è almeno uno studio libero e almeno una persona in lista d'attesa, se si chiamala. E questo viene fatto, lo possiamo fare ogni cinque minuti, ogni minuto, ogni 30 secondi, quando vogliamo. che è forse la soluzione più semplice, l'altra soluzione è di agire su triage, se io ti mando in triage, che ti ho segnato un codice bianco, ma casualmente lo studio è libero, eh, ti mando allo studio, o meglio, chiedo allo studio di chiamare la persona che ha priorità più alta, che se sei solo tu, sarai tu. Quindi non è vero quello che abbiamo scritto qua, che in caso di triage ti assegno un codice colore e ti mando subito ehm, e ti mando in sala d'attesa. Perché se per caso gli studi fossero liberi io ti mando direttamente in visita. Allora in questo caso non si verrebbe mai quando arriva un paziente, sala d'attesa vuota, entra nello studio e quindi incrementa la capienza dello studio. Poi quando esce andrà a pescare il prossimo. No? Non, capita mai che, non dovrebbe mai capitare che la sala d'attesa rimanga con pazienti presenti e alcuni studi siano liberi. Questo dobbiamo poi verificarlo. Quindi ci sono questi due modi in cui potremo affrontare questo problema. Oggi abbiamo finito il tempo e lo finiamo domani.